Oggi parliamo di email marketing, email, email, ma perché sei ancora tu email? Quali sono i passaggi fondamentali per creare la tua strategia di email marketing? Innanzitutto acquisire gli indirizzi email, quindi i contatti di tutti i tuoi clienti o delle persone potenzialmente interessate con i tuoi prodotti e i tuoi servizi. Ovviamente gli indirizzi email dovrai aver acquisito nel rispetto della legge, quindi dovrai avere una banca dati di indirizzi email nel in quale le persone ti hanno autorizzato al trattamento dei loro dati personali. Successivamente dovrai dotarti di un programma che possa gestire questi indirizzi email in maniera cosiddetta massiva e quindi di un software, ce ne sono tantissimi in commercio, alcuni anche gratuiti, attraverso i quali potrai mandare delle email ad un numero indistinto di persone. Sarà poi necessario che tu ti concentri sulla pianificazione nel tempo e nei contenuti che dovrai condividere con i tuoi destinatari. Ricorda che la pianificazione è un elemento fondamentale in ogni strategia di web marketing. L'ho già ripetuto più volte, non puoi lasciare niente alla improvvisazione, perché ci sarà sicuramente il giorno in cui, ahimè, sarai a corto di lei. Oggi voglio darti alcuni suggerimenti per creare email di successo. Il primo elemento che devi tenere in considerazione sei tu. Sì, proprio tu, il mittente dell'email. Il primo elemento, infatti, che compare sulla casella email del destinatario è quello del mittente, di chi ha inviato l'email. Quindi fai in modo che il tuo nome e il nome della tua azienda sia ben chiaro, in modo tale che il cliente, la persona alla quale stai inviando la tua email, possa immediatamente riconoscere che sei proprio tu a mandare l'email. Il secondo elemento sul quale ti dovrai concentrare per realizzare delle email di successo è l'oggetto: l'oggetto può effettivamente fare la differenza tra il cestino o l'apertura dell'email. Riceve giornalmente decine di mail. Sono veramente tanti i contenuti che ogni giorno troviamo nella nostra casella di posta. Ed è un attimo decidere se buttare un'email. Ecco quindi che attraverso l'oggetto puoi veramente catturare l'attenzione del lettore. Ma come deve essere l'oggetto dell'email? Perché questa non vada a finire immediatamente nel cestino. Innanzitutto deve essere un oggetto breve. Deve essere un oggetto breve, quindi non lunghissimo, dal quale si vada a comprendere immediatamente quale sarà il contenuto dell'email. Non utilizzare nella redazione dell'oggetto o simboli o, o um, eh, contenuti particolari, perché possono far attivare i filtri spam della cartella del destinatario. Inoltre il tuo gesto deve essere coerente. Non tradire le attese del futuro lettore. Cerca di utilizzare un oggetto che effettivamente corrisponda a quello che sarà poi il contenuto dell'email che il destinatario andrà a leggere. Se possibile inserisci il nome del destinatario all'interno dell'oggetto perché questo aumenta tantissimo il tasso di apertura perché aumenta incredibilmente il senso di familiarità che il destinatario percepisce nella lettura dell'oggetto di un'email. E mi raccomando non utilizzare parole come offerta, sconto, gratuito perché queste tecniche ormai superate della pubblicità diretta fanno automaticamente attivare in ognuno di noi delle barriere contro i classici contenuti pubblicitari. Il terzo elemento per creare delle email di successo è il contenuto. Caro amico, sei riuscito a far aprire la tua email, hai scongiurato la possibilità di finire nel cestino. Adesso devi stare attento, perché il tuo lettore arrivi fino alla fine, cerca innanzitutto di scrivere delle email brevi. Arriva subito al punto. Non fare giri di parole. Devi essere concreto. Oggi siamo sempre più abituati a leggere in maniera veloce. Non abbiamo più tempo da dedicare a nulla. Siamo sempre più bombardati da milioni di informazioni, quindi la nostra soglia di attenzione si è notevolmente abbassata. Utilizza una corretta formattazione. Metti dei grassetti, dei sottolineati, delle evidenziature, se pensi che ci sia un passaggio fondamentale della tua email che deve catturare l'attenzione del lettore. Se poi hai necessità di approfondire un argomento, non farlo nel contenuto dell'email, magari inserisci un link di approfondimento. Se a tua email perché desideri che il tuo lettore compia un'azione, per esempio vada a leggere un determinato contenuto o vada a visualizzare un nuovo prodotto che gli stai mostrando, inserisci all'interno del testo della tua email una call to action, ovvero una chiamata all'azione, un pulsante, qualcosa che lo faccia cliccare e lo porti alla pagina dove tu desideri che lui vada. E mi raccomando, per una questione di correttezza, lascia sempre che all'interno del testo della tua email sia ben visibile la possibilità di disiscriversi. Se ti è piaciuto questo video, lascia pure un like oppure condividilo. E se sei interessato all'argomento e se vuoi approfondire come creare delle campagne di email marketing di successo, sotto questo video potrai trovare tutte le informazioni necessarie per metterti in contatto con noi.